Ferentino di Alcistori e Verdi quando univa la Barozza alla Mola a come stavano a un la salita che i bambini non ce la facevano proprio a più rimanevano fermi e i bambini univano a chiamare i beh, o a una follata che i bambini non ce la fa a cercare salita non ce la fa, ma anche se ci faceva fa tutti gli aggiri, per quanto sia arrancato per arrivare fino a Iecca. Il padre mi allora univa sotto la scala per chiamare pure madre. Ma. Rosì, questa era, che veniva da a furlare che la barozza, che lo non ce la fa più a siccà la salita. Allora la via era piena di sassi, e allora a forza di furlare, e lo gli sassi più grossi, che si chiedeva un sotto la ruota della Barozza, riusciva ad arrivare dinanzi alla Mola. Scaricavano prima gli sacchi di grana e dopo chi li baruzzava, che si portava pure la fena appresso, luava la vacca della Barozza e ce lo metteva dinanzi per farla mangiare. Terentino, 25 ottobre 2003